Ciao amici di Youtube, come state? Intanto spero bene. Ah sì, mi vedete con questi lacetti, sono diventata un po' vecchietta, ogni tanto perdo gli occhiali, non so più dove li metto, insomma, e allora hanno pensato bene a Natale di regalarmi questi lacci, anche tutti colorati, così almeno gli occhiali li ho sempre addosso e non mi dicono, eh, devi prenderli, non leggi, insomma, va bene. Detto questo, come state? avete passato un buon, diciamo così, scavallamento dal 2022 al 2023, spero insomma abbiate festeggiato al meglio e quindi siamo nuovamente qui nel 2023, primo appuntamento, sono tutta un po' disastrata, primo appuntamento del 2023 con le nostre chiacchierate è un po' quello che eh, insomma andremo ad affrontare in questo anno insieme come sempre ogni martedì rimane invariato l'orario alle 9.30 eh, l'ultima volta eravate veramente tantissimi e eh, quindi spero insomma di vedervi nuovamente anche domani in tanti nel frattempo eh, sì qualcuno di voi avrà notato che ahimè ahimè ahimè il mio alberello è ancora qui non l'ho ancora tolto quindi devo darmi da fare perché Fania è passata e tutte le feste sono andate via. Quindi, insomma, pian pianino adesso vado a togliere, dicevo così, eh, tutte le varie palline, vado a rifarmi un pochettino quello che è lo studio normale, senza feste, senza addobbi. Ma la cosa importante è che ci siate voi domani. Quindi, insomma, vi aspetto come sempre alle 9.30 eh, per la nostra diretta del martedì mattina. Vi ricordo la prima, la prima, la prima del 2023 di che cosa parleremo? Beh, guardate, mi piacerebbe anche un po' parlare di quelli che sono i buoni propositi, no? Sapete che alla fine quando uh, si finisce un anno si fa un bilancio, quando ne inizia uno nuovo si fanno sempre tanti buoni propositi Che poi bisogna vedere un po' se, se si riescono a mantenere eh, E allora vorrei parlare proprio di buoni propositi, se voi avete fatto mh, dei eh, buoni propositi per questo 2023, il mio intanto, il primo in assoluto, vabbè oltre a smontare un po' questo alberello, il primo in assoluto è quello di fare il cambio stagione, voi mi direte ma come il cambio stagione? Cioè tra un po' finisce l'inverno e sì, io ho ancora praticamente i vestiti tutti nelle scatole quando cambio le stagioni, sono così messi eh, per terra in camera, dove quando mi serve qualcosa vado a tirarla fuori i cassetti ancora tutta la roba estiva ma è molto scomodo effettivamente e quindi il mio primo obiettivo per il 2023 è quello di riuscire a fare un cambio stagione per i cambi d'abito e poi un altro obiettivo Beh sicuramente è quello di eh, riuscire a realizzare tante cose, tanti progetti, eh, tante idee, essere e andare a fare anche tanti viaggi, magari raccontarvi qualche posto in più rispetto al 2022 e poi insomma, sperare di avere voi come sempre al martedì che oltre a tenerci compagnia ci diamo un po' di suggerimenti su letture, su film, su ricette, su tutte le cose che ci sono da fare e che abbiamo voglia di condividere. Per cui grazie. ね anche per essere con me in questo eh, 2023 vi rinnovo l'appuntamento a domani 9.30 come sempre al martedì mattina qui insieme per un'altra diretta vado vado finisco di disaddobbare e mi raccomando arrivate preparati con i vostri propositi buoni propositi per il 2023 un bacio a tutti a domani ciao io la vedo ancora lunga qua meno male che è un albero piccolino ed è un po' finto così non ci metto tanto però poi a casa ho ancora l'altro da smontare Vabbè, ma per domani sarò a posto. Ciao!